Allora, ehm, riprendiamo il discorso di ieri cercando di darci qualche regola pratica, queste slide non ci sono ancora, ve le aggiungo poi, no, eh, non sono ancora in que tra quelle che avete voi, ma ovviamente poi le, le integro e ricordatevi di scaricarvi col set di slide in cui ci sarà questa parte in più. Ehm, su, cominciamo a darci delle linee guida, parte euristica in parte validate che ti possono aiutare essenzialmente a fare questa parte di progettazione. Io vi racconto mh, anche un po' sinteticamente perché altrimenti è cioè, una cosa molto analitica ehm, alcuni criteri no, che poi vi ho riportato qua di scelta di quali controlli e come presentarli all'interno di widget e poi invece passiamo alla cosa che ci interessa di più cioè che relazione c'è, cioè come faccio poi definire quali sono i controlli che mi interessano eh, a partire dai casi d'uso e questo lo facciamo diciamo così, praticamente con degli esempi. Allora, eh, la prima domanda che ci facciamo è sì, ma io devo chiedere all'utente delle informazioni, devo permettergli di inserire dei dati, devo permettergli di eh, costruire no, qualcosa, modificare delle proprietà, eh, quello che vogliamo come faccio no? a scegliere i componenti ottimali dell'interfaccia utente? Allora, qualche criterio più o meno ce l'abbiamo. Questa tabellina qui ci dice guarda che se tu hai eh, delle voci che sono mutuamente esclusive oppure non mutuamente esclusive, cioè che possono essere o non essere valide contemporaneamente, la linea generale ti dice di usare dei radio button oppure del checkbox. Se invece eh, in questi stessi problemi tu devi lavorare in un contesto in cui lo spazio è limitato eh, e tendenzialmente usi invece al posto di radio button una lista tendina, quindi un riquadro che si apre solo su richiesta, oppure eh, una lista che permette di selezionare più di una voce contemporaneamente. Eh, se vogliamo, lo sappiamo tutti, su uno smartphone i radio button non, non ci sono mai, non c'è mai nessun pezzo di interfaccia non quando editiamo qualche sito, ma altrimenti nei menu di configurazione nelle applicazioni vi è mai capitato di incontrare il ribasso. No, quando avete le opzioni vi si apre la tendina con le opzioni possibili. No? È una lettura diversa della stessa funzionalità eh, implementata in modi diversi a seconda che ci siano o non ci siano dei vincoli di spazio. Eh, qui è la stessa cosa, se io devo inserire, cioè, selezionare un, tip, un valore esistente oppure eventualmente inserire uno nuovo qual è la possibilità, in un caso potresti avere dei bottoni con un campo altro in fondo, in un altro caso invece potresti avere il solito campo di testo che però ha la tendina a discesa per proporti i valori esistenti. Um, cose di questo genere? No, Questi sono, se vogliamo, se ne trovano in giro no, di suggerimenti di questo genere parecchi. A me è quello che mi è piaciuto, che vi riporto qui, è invece una sorta di algoritmo che ti dice, guarda, if and or, fai questo, che è una linea guida abbastanza precisa. Poi è chiaro che eh, ciò che c'è scritto qui non è, eh, per fortuna, il tizio che si è alzato al mattino e dice, secondo me è meglio far così, ma sono siamo così, i risultati, grosso eh, modo, dei studi di usabilità che sono stati fatti. Ah, qui ci sono quattro, se non sbaglio, grosse categorie. Dice, eh, if, si legge così, no? se, se in uno di questi casi e capitano queste condizioni, oppure queste, oppure queste, allora usa questo tipo di widget. Quindi è una, così, una, una, una scheda abbastanza facile da consultare. Quindi dice, se tu sei nel caso in cui devi selezionare una voce tra alternative mutuamente incompatibili, e i dati sono dati discreti, quindi non un numero eh, reale, ma una serie di valori possibili. Se sono dati che sono facili da descrivere a parole, quindi più per valori che non, cioè ti opzioni, giorni della settimana, no? che, non i del mese, che non i giorni del mese, tanto per capirci. E hai una scelta abbastanza limitata, quindi da 2 a 8 elementi, quindi siamo in un sottocaso. Valori discreti, diciamo tipicamente testuali, cioè descrivibili a parole, e in una un numero limitato, a me viene semplicemente il giorno della settimana quando descrivo o quando cerco di calar, calarmi in questo contesto dopodiché in questo contesto possono capitare quattro sottocasi quattro sottocasi il primo sottocaso anzi eh, i primi due dicono che non è mai necessario inserire manualmente un dato cioè, devi sempre scegliere tra valori già predefiniti. I giorni della settimana sono così. Oppure, gli ultimi due casi, il terzo e il quarto, dicono invece può essere necessario che tu introduca un valore manualmente. Quindi è questa distinzione. Un elenco di, di alternativa mutuamente esclusive, ma questo elenco può essere un elenco chiuso o un elenco aperto l'utente deve scegliere tra questi oppure eventualmente può aggiungere uno nuovo. Okay? Allora, nel caso in cui, eh, nei primi due casi, l'utente non debba inserire eh, nuovi valori, ovviamente il contenuto non cambia mai, questa è una conseguenza, in realtà il primo e il secondo punto sono legati l'uno all'altro, eh, ma il terzo punto dice ho abbastanza spazio, non ho abbastanza spazio. E qui ricadiamo in quello che ci dava lo schemino prima. Se ho abbastanza spazio, e l'utente non deve mai inserire dei valori nuovi, e sono in questo caso, allora va benissimo una serie di radio button. Se invece mi manca spazio, o meglio lo spazio che ho è limitato rispetto all'entità, al numero di elementi che devo mostrare, allora va benissimo un list box di questo genere, eventualmente di tipo drop down, cioè che si possa chiudere eh, quando non mi serve. Se invece devo poter... Eh, modificare il testo dovrò associare alla lista no? che presenta le alternative anche un campo di testo, anche un campo di testo nel quale eventualmente poter scrivere qualche cosa, un testo o un numero. Eh? Qui si, eh, questo, dicevamo già, sono le tipiche eh, combinazioni, combo box perché c'è un box di testo ma è combinato con una lista la lista tendenzialmente compare solamente quando entro dentro potrebbe essere una lista sempre visibile scusate come in questo caso oppure potrebbe essere una lista che compare solo quando ci entro dentro oppure quando la richiamo esplicitamente come fa vedere questa frecciolina qua quindi è un campo di testo combinato con una lista una lista che può essere sempre visibile oppure a, a, a scomparsa a comparsa barra scomparsa quando qua dice drop down barra pop up vuol dire che puoi aprirla, drop down oppure richiuderla a pop up. Mm? Um, queste sono no, le, le, le quattro alternative. O non ho abbastanza spazio e devo o non devo poter aggiungere, poter scrivere del testo che potrebbe anche essere diverso da quello presentato. Mm? Uh, poi cosa capita invece se ne avessi di più? Più di 9, cioè, chiaramente non sono, non sono delle leggi dello Stato che se, se è esattamente 8, se è esattamente 9 devi cambiare, sono delle linee guida. Però qui avevamo il limite di avere poche scelte, poche alternative. Se invece ho molte più alternative, che cosa faccio? Ah, prima di passare a questo, ieri mi è venuta una curiosità, ho detto ma abbiamo visto che il, il dialogo di, di Word per settare i caratteri è sballato. Allora, trattatevi in mente, ma cosa fa OpenOffice? Suspense? Allora, qui è uguale. Ma questo è OpenOffice, non è Word. Se andiamo sulla, diciamo così, sulla parte incriminata, vediamo che segue esattamente le linee guida corrette. Cioè, non fa le, gli errori che abbiamo visto ieri in Word. Per cui abbiamo delle checkbox, ma che sono, giustamente, compatibili tra di loro in tutte e 16 le fantasiose combinazioni che possiamo creare, avendone 4. E il discorso della sbarratura è stato messo come tendina, Sbarrato, sbarratura singola, una questo è un overline, scusate, un overline che, che Word non aveva, tra l'altro. true. Cioè, riga attraverso, sem semplice, doppia, spessa, con delle sbarrette, eccetera, eccetera. Tra l'altro qua si possono, avendo, e questo è chiaro che queste sono alternative indipendenti tra di loro e sono del tutto slegate rispetto alla sottolineatura che può essere singola, doppia o quello che volete. Qui non c'è dubbio, non c'è possibilità, anche prima di cliccare non c'è possibilità di confusione. Tra l'altro come si vede si sono potuti anche allargare e offrire più opzioni rispetto a quelle di Word, proprio perché l'interfaccia è più adatta, no? è studiata meglio, allora aggiungere eh, Word era solamente la, la sbaratura singola doppia, non altre. Pensate di, di che cosa sarebbe voluto dire aggiungere a Word in quelle checkbox, altre checkbox che erano tutte relative magari alla sbaratura e altre relative alla sottolineatura. Mm ingestibile in certo senso, no? perché la confusione sarebbe cresciuta col quadrato del numero di checkbox come minimo. Mentre qua hanno fatto una cosa che dal punto di vista di probabilità è più semplice, più immediata, più corretta se vogliamo, e dal punto di vista della funzionalità è maggiore. Quindi non è vero che una cosa che diventa complessa debba diventare necessariamente complicata. Cioè, la complessità funzionale può aumentare anche se è la semplicità d'uso e non la complessità d'uso ne guadagna chiaramente bisogna lavorare di più per non fare la prima cosa che viene in mente ma studiarlo per bene ecco, questo per gli elenchi brevi per gli elenchi lunghi vabbè, ma qui ce l'avevamo l'elenco lungo scusatemi l'ho appena chiuso è questo ad esempio questo, l'elenco dei font è un elenco lungo a differenza da questo che è un elenco invece più breve Uh, le soluzioni poi alla fine sono sempre le stesse nel senso che i widget che abbiamo a disposizione sono gli stessi la domanda che ci facciamo è quale è meglio usare rispetto a quale no? per cui di nuovo abbiamo queste l'if uh, racconta sempre la stessa classe con la differenza che sono tanti anziché pochi voci no? e qui di nuovo le, le, le divisioni sono sempre uh, il testo non si deve cambiare oppure si può cambiare e l'altra alternativa è o spazio oppure non spazio. E qui ho le varie scelte da cui se non altro si nota che eh, sono completamente scomparsi i bottoni. I radio button non si usano più, non ha senso riempire una videata di radio button, nonostante qualche questionario online cerca di farvelo fare, è fatto male. E quindi le scelte sono tra di fatto delle liste visibili oppure le liste scomparsa, a seconda che abbiamo o non abbiamo spazio, oppure delle combo box, a liste con la casella di testo sovrastante, lista visibile o lista scomparsa. Quindi ricadiamo nei casi precedenti escludendo essenzialmente il primo caso di Radio Battle. Quindi questa è la lista semplice e questa è la lista combo combinata col testo. Questa è una lista combo a scomparsa, perché è il bottone è a fianco. Nel caso nostro di eh, OpenOffice questa è una combo non a scomparsa, Vedete che questa parte qua non scompare. Questa è una lista semplice senza la possibilità di inserire del testo. Vediamo se abbiamo una lista, una combo libera, mi sembra che non ci sia. No, qui poi sono altre cose. In questo caso non c'è nessuna combo a scomparsa col testo libero, cioè di questo tipo qua. Di questo tipo qua in fondo, in basso a destra. Eh? Non l'hanno usata. Poi ci sono altri casi, questo se vogliamo copre la maggior parte dei casi di scelta. Eh? Scelta mutuamente esclusiva, che tra l'altro sono quelle eh, forse più frequenti, cioè scegliere da un elenco. Poi altro caso 3. Alternative molto esclusive, dati discreti, quindi non continui, che, sia, che siano suscettibili di una buona rappresentazione tipo grafico, il contenuto cambia per nulla ornamente e il numero di elementi può essere sia piccolo che grande. Allora, in questi casi si può suggerire una disposizione grafica tipo una tavolozza, per esempio la tavolozza di colori, tra cui scegliere, oppure i giorni del mese, disposizioni grafiche di questo genere. Perché? Ma perché il dato sottostante si presta a una rappresentazione grafica. Io non andrei mai a pensare a una disposizione bidimensionale di questo genere con l'elenco dei nomi dei font. O la dimensione dei font. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che senso ha? Il calendario si presta perché noi lo pensiamo in settimana, lo pensiamo in giorni della settimana e il mese. E quindi è naturalmente bidimensionale, non è lineare. Mentre la dimensione in punti di un carattere non va a capo in un punto naturale non so dove si eh, diciamo così, organizzarla su una griglia bidimensionale quindi dipende da, dalla natura dei dati in un certo senso poi ad esempio molto spesso qui non fa la differenza ma molto spesso queste rappresentazioni sono a scomparsa visto che tendono a occupare molto spazio soprattutto i calendari se avete su un form da inserire 3-4 date se aveste per ciascuno il calendario lì diventa molto pesante visualmente e occuperebbe molto spazio, per cui tipicamente il calendario si apre nel momento è pop up, no? eh, si apre nel momento in cui ci entri dentro. Vabbè, questo è un caso abbastanza beh, di nicchia, se vogliamo. Poi ho eh, il caso di 4, che dice, ancora sempre, cioè alternative ancora sempre mutuamente esclusive, quindi incompatibili tra di loro, eh, casi non, non frequentemente selezionati, cioè di fatto opzioni che si presume che l'utente cambi molto raramente, il contenuto non cambia, cioè i valori possibili sono sempre gli stessi, eh, sono dati facili da ricordare e dati di tipo predicibile consecutivo, cioè di fatto serie di numeri, serie di valori che l'utente normalmente fa già a memoria. Okay? Eh, e a volte potrebbe essere utile scrivere, no? che l'utente possa scrivere. Allora, eh, beh, questo si presta bene a essere rappresentato in generale in una combo box. Cioè un campo di testo in cui l'utente può scrivere e poi comunque ho le alternative. E questo va bene sempre. Ma io qua ho delle informazioni in più. Io so che l'elenco dei valori tra cui l'utente può scegliere è già noto all'utente, anche, anche prima di aprire la combo, anche prima di vedere la lista. Perché? Perché magari sono i giorni della settimana di nuovo, perché magari sono i numeri interi. Eh? E... e allora hanno... non solo è noto l'insieme dei valori, ma è noto anche l'ordine, hanno un ordine naturale, noto all'utente. Allora in questo caso si possono pensare dei cosiddetti spinner, no? delle caselle di testo che a fianco hanno dei bottoncini, poi chiaramente le rese grafiche, con funzione del toolkit grafico sono diverse, no? Ehm, possono essere qua, possono essere una destra o una sinistra le frecce secondo il tipo di, di interfaccia che fate, possono esserci qualcosa che faccia che dia forma, la, la, la rotazione come l'interfaccia dell'iPhone, ma il concetto è sempre lo stesso ho un valore che volendo potrei anche questa carriera di testo potrebbe essere semplicemente di sola lettura e quindi posso solo comandare con i bottoncini oppure potrebbe essere di lettura e scrittura quindi posso anche scriverci dentro un valore ma in ogni caso posso sempre incrementare e decrementare con le due freccioline. Um, quindi Ricadiamo in questo caso. Se invece stiamo parlando di dati eh, sempre noti all'utente, ma di natura continua, qui cambia radicalmente questa riga, non sono più dati discreti, ma sono dati continui, magari sono numeri interi, ma in un range abbastanza ampio, che sono da 1 a 100 o da 0 a 255, se scegliete i, i componenti RGB di un colore, eh, allora un modo per visualizzarlo può essere quello del cosiddetto slider, orizzontale o verticale, cioè qualcosa che sposto e diciamo, di fatto imposto in modo proporzionale il valore. Se poi mi serve che l'utente possa impostare anche un valore preciso, tipicamente questo slider sarà in combo con una casella di testo che ne riporta il valore, per cui io posso spostare lo slider sul valore che mi piace oppure immettere il valore numerico direttamente chiaramente sono combinazioni di e poi abbiamo il caso 6 eh, che è quello che ci dice guarda che se hai delle alternative non, non mutuamente esclusive che cosa puoi fare? Eh, di fatto puoi fare del checkbox no? senza tanto vedere le alternative, ma alla fine si dice, eh, se, non, se non hai molte di queste alternative, ma di fatto diciamo, direi che eh, questa prima riga alternative non esclusive è diciamo così, diversa da tutti i casi precedenti, quindi nel caso delle alternative esclusive ho tutte quella ramificazione di possibilità, nel caso in cui non siano, non siano incompatibili, quindi possono essere selezionate insieme, alla fine la soluzione è fare le checkbox, eh, sperando che non siano molte, opzioni, se fossero di più, qui suggeriscono un tipo di controllo che però io multerei chiunque voglia utilizzare, non voi ma in generale interfacce, che è la lista a selezione multipla, <coughs> <Scusate>. <coughs> la lista a selezione multipla è una cosa difficile da usare, non, non ne ho un esempio pronto proprio perché non ho avuto nessuno eh, di fatto sono eh, molto simile a una lista di voci tipo questa in cui però ne posso selezionare più di una qual è il meccanismo per selezionare più di una varia nel senso che non è mai stato trovato nessuno secondo me soddisfacente in alcuni casi perché capisci, io ho Australia poi voglio mettere anche Francia come faccio a far capire al sistema se voglio mettere Francia al posto di Australia oppure in aggiunta ad Australia? E ci sono scelte due, due modalità diverse. La prima modalità è quella di creare le liste a scelta multipla che fossero un'estensione delle liste a scelta singola. Cioè l'utente che fa usare una lista a scelta singola userà quella scelta multipla e funzionerà nello stesso modo. Se tocco Francia si sì, toglie Australia, che è quello che si aspetta. Ma eh, ho un modo per fare in modo invece di selezionare contemporaneamente le due. Ad esempio in sistemi Windows tieni premuto il tasto control. Quindi fai control e clicchi due o tre e questi si selezionano tutti contemporaneamente. Se invece ne clicchi uno senza tenere premuto contro, si seleziona quello e si deselezionano tutti gli altri. Che sia intuitivo questo, eh, eh, neanche sotto tortura, lo ammetto. Um, altre alternative invece sono quelle di di fatto trasformare ciascun elemento della lista in un bottone che può essere premuto o non premuto. Quindi tocco Francia, si evidenzia Francia, ritocco Francia, si toglie la Francia. Ritocca Australia che era selezionata, si deseleziona e così via. A volte per rinforzare il concetto alcuni mostrano queste liste, diciamo così, selezionate, in cui ogni volta che la tocco fa un'operazione di toggle, quindi inverte lo stato di selezione, a volte accompagnano questo con una checkbox a fianco. E quindi alla fine sono <ride> tornate le checkbox. Solo che queste checkbox magari sono tante, quindi non le vedo tutte insieme, le metto in una finestrella piccola in cui con la scrollba devo andarmi a cercare avanti e indietro. Eh, soluzioni buone che non siano diciamo così, pesanti per l'utente, di fatto hm, non se ne trovano, hm, per questo casistica qui, perlomeno che, che io vi ho trovato soddisfacente no. Eh, a quel punto molto spesso, ecco, si sì, magari aggira il problema, ad esempio interfaccia in cui hai un campo di testa eventualmente una combo box che ti permette di scegliere una voce hai il pulsante più o aggiungi ne aggiunge una e poi ne puoi aggiungere una seconda poi ne puoi aggiungere una terza però riconduci un'operazione di scelta multipla che non riesci a fare bene in una sequenza di operazioni di scelta singola di voci da aggiungere che poi possono essere magari ciascuna delle quali avrà il suo bottoncino il meno oppure l'iconcino del cestino per cancellarla per eliminarla quindi a volte... Eh, non si affronta il problema direttamente ma indirettamente mm. provate a farci, farci caso quando usate eh, programmi e applicazioni provate un po' a chiedervi ma questo qui perché l'hanno fatto così? è il modo migliore? l'avete saputo far meglio? Mm. Eh, ok, questo se vogliamo un po' il nostro bignami no? di controlli grafici poi ciò che non abbiamo trattato sono i controlli testuali ma sono quelli più semplice, cioè una casella di testo che può essere di una riga o di più righe, e quella le metto quando l'utente deve inserire del testo, lì non ho molte alternative. Ok, allora facciamo l'aggancio con i casi d'uso. Allora, l'interfaccia deve mostrare, ieri avevamo fatto un elenco di cose che l'interfaccia gli può permettere di fare, leggere, cercare, filtrare, inserire, visualizzare, eccetera, eccetera. E... Ovviamente le cose che l'interfaccia ti deve permettere di fare sono quelle che sono previste dal caso duro che stai cercando di implementare. Allora il caso duro noi l'abbiamo spesso visto come un ping pong, un ping pong in cui l'utente dà dell'informazione dell al sistema, il sistema dà dell'informazione all'utente, l'utente dà dell'informazione al sistema e così via. No? Un palleggio continuo, abbiamo detto sì perché i sistemi informativi tendenzialmente sono di tipo reattivo, per cui reagiscono alle informazioni, alle azioni fornite dall'utente. E quindi se l'utente non fa nulla, il sistema informativo normalmente, no, salvo gli allarmi o altri casi che abbiamo citato, normalmente sta in attesa, quando l'utente fa qualcosa, di fatto sta fornendo o comandi o informazioni al sistema, e il sistema il quale ovviamente risponde. risponde con diciamo, una videata o una pagina, se parliamo di applicazioni web, con una pagina che contiene delle informazioni e si spera che queste informazioni siano pertinenti a ciò che aveva richiesto l'utente nel passo precedente, che di fatto sono la risposta a quello che lui ha chiesto, e poi contiene dei modi per interagire. Cioè una pagina web o una, una videata che non permetta all'utente di interagire è sbagliata sempre. Forse anche solo un bottone chiudi, ma un'interazione ci deve essere. No? L'utente non può mai essere portato in un vicolo cieco in cui ha una videata in cui lui non può far nulla. O spegnere il computer oppure star lì fermo. Quindi ogni pagina deve comunque for sempre fornire all'utente delle modalità di interazione. La più semplice, la minima, è permettere di uscire da lì. Nel caso di un'applicazione web, ho il tasto indietro e quindi ce l'ho già sempre, non è necessario che sia l'applicazione o l'interfaccia che lo contenga, ma in caso di altre applicazioni, di altri contesti, eh, devo fornirlo. No, pensate alle applicazioni mobili, eh, da quando diciamo così, sono uscite generazioni di telefoni che non avevano più i tasti fisici, ad esempio il tasto indietro eh, in tutte le applicazioni nell'angolino c'è sempre eh, la frecciolina all'indietro che ti permette ma quella la mette il programmatore non c'è da sola eh, perché altrimenti a un certo punto non sapresti più come fare ok um. allora noi progettando dell'interfaccia ci dobbiamo mettere dall'altro lato per un attimino rispetto all'utente noi nel design del caso duro ci siamo messi dal lato dell'utente. L'utente dà dell informazione al sistema, il sistema fornisce indietro risposte, quindi informazioni, e possibilità di interazione in più, che servono all'utente per poter gestire il passaggio successivo e si va avanti così. Allora, quando io penso alla singola videata o alla singola pagina, questa contiene due cose. Diciamo sopra e sotto, ma non è vero, ma tanto per capirci, sopra contiene la risposta all'interazione precedente dell'utente, tra virgolette sotto, anche se non è un'indicazione di layout, contiene degli elementi interattivi con cui l'utente potrà fare il passo successivo, cioè il sistema quando crea una pagina si trova a metà tra due interazioni dell'utente, tra due azioni dell'utente, nel no? meccanismo del ping pong. Allora deve rispondere al colpo precedente, a ciò che l'utente gli ha chiesto e allo stesso tempo piazzare un bel colpo, cioè fornire all'utente le informazioni per poter proseguire. E queste due cose sono condensate in un'unica videata, in un'unica interfaccia. Poi in pratica è più semplice di così, no? quando entriamo negli esempi viene naturale. Però deve sempre chiederci cosa mi ha chiesto l'utente nel giro precedente e quindi io come faccio, come e dove glielo visualizzo e poi mi devo chiedere, cosa dovrò permettere all'utente di fare nel passaggio successivo e quindi come lo quindi se l'utente successivo, nel passaggio successivo mi deve inserire dei dati, devo prevedere un controllo per farlo, se mi deve semplicemente andare avanti perché ha letto, confermare che ha letto una certa cosa, dovrò mettere un bottone conferma, Però, noi ce l'abbiamo negli use case cosa farà l'utente nel passo successivo anzi negli use case abbiamo cosa potrà fare gli utenti nelle varie alternative possibili perché abbiamo anche l'extension che diceva qui però l'utente potrebbe decidere di e allora proiettare l'interfaccia utente lo mettiamo, lo prevediamo in questo caso quindi dal punto di vista diciamo così dell'interesse nostro come analisti funzionali no? ci siamo al compito che ci siamo dati un po' in questo corso il principale requisito dell'interfaccia che progettiamo è la coerenza dei dati. A Stiamo chiudendo il cerchio. Abbiamo deciso che un sistema informativo gestisce certi dati, e a un certo punto questi dati arrivano nelle mani dell'utente e dobbiamo essere sicuri che i dati che, che abbiamo deciso di mostrare all'utente siano compatibili con quelli che il sistema informativo dovrà gestire. Questo è uno strumento, sembra una pignoleria, ma in realtà è uno strumento di validazione del caso d'uso. Cioè, mi accorgo praticamente, ma mi accorgo sia dai, dai, dai, dagli esami dell'anno scorso, sia anche proprio provando a fare gli esempi, che se tu disegni un caso d'uso, scrivi a parole, ti perdi sempre dei pezzi. Quando poi cominci a immaginarti e disegnare l'interfaccia, ti accorgi per forza se hai dimenticato qualche cosa, oppure se hai tutto ciò che ti serve, o se manca qualche passaggio in più. Mentalmente ti fai il mock-up di carta, no? ti fai le varie videate e capisci come passare da una all'altra. Un requisito che sarebbe bello avere, ma io qua l'ho indicato come secondario, nel senso che non è su questo che posso valutarvi all'esame, perché non abbiamo approfondito questa parte, è una scelta ottimale o buona di quale widget usare. Però noi abbiamo visto queste linee guida veloci, all'esame ovviamente il focus non sarà tanto, visto che poi mi interessa questa domanda, me la faccio da solo e vi rispondo, eh, se uno mi mette, che ne so, uno spin box di questo genere anziché una, una lista di questo genere con dei valori numerici va bene perché comunque mi sta rappresentando un dato che è un valore intero compreso in un certo range tra quelli permessi dal sistema io vado a vedere quello poi può darsi che in un contesto sia più usabile uno sia preferibile l'uno piuttosto che l'altro ma questi sono diciamo così, aspetti tra l'altro nella parte che facciamo noi non andiamo nel dettaglio sull'interfaccia utente su quale sarà il canale quindi no, non possiamo arrivare a quel dettaglio no? o, non, e quindi non posso chiedervi di di ragionare su quel dettaglio lì. Ok. Ehm, allora, teniamo presente questo e cerchiamo di metterlo in pratica. Io prenderei questo caso d'uso del, del registro elettronico, solo perché è un pochino più articolato rispetto agli altri, no? che abbiamo fatto come esercizi. Dove Avevamo uno scenario fatto di ben dieci passi. Eh, non è che riusciamo probabilmente oggi a fare tutti i moccardi, tutti i passi. Pensiamo alle interfacce. Allora, innanzitutto, punto 1, il docente sceglie l'operazione di inserimento voto. Allora vuol dire che, prima del punto 1, il sistema gli dovrà aver fornito, metti che sia il menu generale del sistema, la funzione inserisci un voto. Come? Beh, nel senso che io posso pensare, ad esempio, che ci sia una schermata con quattro bottoni che corrispondono ai quattro casi d'uso dell'utente. E l'utente inserisce un voto, visualizza voti, eccetera, non mi ricordo più quali, esattamente quali fossero i casi d'uso che abbiamo definito, li può scegliere. Quindi c'è un passaggio iniziale se sono pochi potrebbero essere quattro bottoni in un'unica videata, se sono molti chiaramente li devo strutturare meglio in una serie di menu e sottomenu, in funzione di quanti, quanti sono i casi d'uso accessibili all'utente. Quindi è una prima videata, prima del punto 1. Dopodiché su questa videata l'utente fa questa azione e il sistema si predispone ai punti 2 e 3, visti insieme, cioè il sistema mostra all'utente l'elenco delle proprie classi, quindi risponde alla richiesta precedente e contemporaneamente il sistema predispone l'interfaccia affinché il docente possa scegliere una classe, dopodiché il sistema ha finito e aspetta. Allora, proviamo un po a vedere, cominciamo a vedere questi due passi, allora vediamo se la rete mi assiste, cosa che non è detto, perché ieri mi ha fatto qualche scherzo, eh, proviamo a farlo già con lo strumento che ehm, userete in laboratorio. Questo strumento è uno strumento reale, commerciale, si chiama, il prodotto si chiama Balsamic, è uno strumento se vogliamo uno dei più utilizzati per creare mockup no? eh, il Balsamic ha due versioni una che installi, installi balsamic con la Q finale eh, una che installi sul tuo computer che è la versione che si chiama Balsamic mentre Balsamic mockup il nome completo sarebbe mentre invece c'è la versione online che si chiama MyBalsamic eh? che si, si usa in modo interattivo semplicemente con un browser eh, alle università danno la possibilità di, di attivare delle licenze gratuite quindi riusciamo a farle usare senza farvi pagare eh, che fa sempre piacere però funziona su un meccanismo di invito per cui molti di voi che hanno già dato il nome e l'indirizzo di mail sono già stati invitati quindi è stato creato già un progetto all'interno di questo no? vedete che a ciascuno di voi corrisponde un progetto e lì dentro potete lavorare. Eh? Eh, I progetti sono visibili a, si possono poi condividere, rendere visibili a altri, eccetera, ma chi ha, già, dovre, chi ha già dato i dati dovrebbe aver ricevuto una mail automatica dal sistema Balsamic dicendo collegati qua, imposta la password, eccetera, per poterci lavorare. Okay? Chi non l'ha ancora fatto contatta Bonino per farsi aggiungere eh beh. poi io invece ce n'ho uno di prova qui li abbiamo creati uno per persona se poi volete per fatti vostri, per altre cose magari lavorarci in gruppo basta che te lo chiediate vi creiamo un progetto condiviso tra le persone che vi servono ma non nel corso, nel corso serve la, la cosa individuale no? ok eh, allora abbiamo detto, la primo, il primo passaggio è quello di definire eh, l'interfaccia utente nella quale l'utente può selezionare l'operazione di inserimento voto. Allora, questo dicevo, lo possiamo fare in modi diversi. Il modo più rapido, perché voglio concentrarmi sul resto, è quello magari di mettere dei bottoni che corrispondono ai casi d'uso, dicevamo. Quindi, eh, qui ci sono tutta una serie di controlli che si possono aggiungere al nostro mock-up. Ce n'è a piacere. Questo oltre di far vedere tutto, tutti, e poi beh, in realtà common sono quelli più utili, più frequenti, contenitori servono per raggruppare, vedete che il rettangolo divisore, i tab con le linguette in alto, i tab con le, lingu le linguette a sinistra, eccetera. Gli elementi dei form, che sono cartelle di testo, combo box, date, eccetera. Sono tutte le cose che abbiamo visto in forma di mock-up. Vari tipi di mottoni. Eh, ad esempio qua c'è un big che è browser window all'interno della quale noi possiamo pensare di eh, disegnare i nostri controlli, no? per cui possiamo pensare che ci sia, dunque il titolo, è? title, title si chiama registro elettronico, qui sono sotto text, Eh, il browser sia sotto B che sotto Common se, eh, se dopo un po' vedete questo nome che c'è qua sotto se sapete già che controllo volete basta aggiungere questo qui CAD e voi già ah, io voglio aggiungere il browser scrivo browser e lui mi dà già l'autocompletamento ah, quindi se so già il nome dell'elemento de posso evitare di andarlo a cercare avanti e indietro il registro elettronico io posso avere ad esempio viene detto dei bottoni che potrebbe essere il bottone Inserisci voto. E' un altro bottone che potrebbe essere... Boh, visualizza voti. Mm. O altro. Mm? Per cui immaginiamo che... Il in questo mockup è ciò che vede l'utente... Quando... Cioè per poter attivare il caso d'uso. Ok? quindi prima del passo 1 poi dopo il passo 1 dicevamo siamo a cavallo tra i passi 2 e 3 quindi il sistema presenta al docente l'elenco delle proprie classi il docente sceglie una classe ma allora, questa ovviamente è una videata diversa è un mock-up diverso quindi ne creo uno nuovo questo qui lo chiamo che lo chiamo salva e lo chiamo Uh, passo zero non passo <ride> passo zero ok poi ne posso fare uno nuovo sempre dentro il mio browser e mi chiedo Window. Mi chiedo, come faccio a realizzare questo? Il sistema presenta l'elenco delle proprie classi? L'elenco. Presenta l'elenco. Quindi la prima fase è te li faccio vedere. La seconda fase è il docente sceglie una classe. Allora, eh, detto così, sembrano due cose separate. Ti faccio vedere un elenco, punto. Ah, ti do un controllo affinché tu possa scegliere una classe. In realtà le due cose sono la stessa. Cioè la cosa che devo poter scegliere è una voce di questo elenco. Allora, come facciamo a visualizzare? Quali controlli scegliamo? Quale visualizzazione scegliamo? Allora, innanzitutto chiediamoci che tipo di informazione viaggia dal sistema all'utente e dall'utente al sistema. Allora, dal sistema all'utente viaggia l'elenco dei nomi delle classi. Oh, un elenco di nomi di classi. Dall'utente al sistema, al passo 3, viaggia il nome di una classe. Quindi si tratta di fare una scelta singola, tra voci mutuamente esclusive. Eh? una scelta singola tra voci mutuamente esclusive quante voci penso di avere? Eh, boh, dipende sai, c'è l'insegnante magari stiamo pensando alle scuole superiori no? l'insegnante di italiano, storia e geografia che ti fa tutte le ore in una classe sola quindi dovrà avere una classe sola o magari due hai l'insegnante di educazione fisica o religione che fa un'ora o due ore per classe, e avrà 9-10 classi. Più di così non credo. No, più di 10 classi lo stesso insegnante è difficile che abbia, no? Quindi siamo in un numero di elementi tra cui scegliere che va da 1 a 10. Da 1, 2 a 8, 10. Come valore minimo e valore massimo. Io me la vedo, eh, e nello stesso tempo qui non sono molti i valori, e cioè, questa frase presenta al docente l'elenco delle classi, cioè io vorrei un'interfaccia in cui il docente può vedere l'elenco senza dover andare a navigare, a giù, aprire le tendine, perché il punto 2 richiede proprio che il sistema glielo mostri. Quindi le soluzioni possono essere 3, direi. La prima, quella più, se vogliamo, canonica secondo le linee guida è una serie di radio button, con i nomi delle classi, perché abbiamo un numero di elementi non eccessivamente elevato, non abbiamo problemi di spazio perché dobbiamo solo mostrare questo in questa videata quindi dieci voci di ideata ci stanno benissimo, poi ci sarà solamente un bottone di conferma e basta. La stessa cosa la potrei fare come una lista, un rettangolino con le voci, però la lista si presta meno, secondo me, ad essere letta, è più qualcosa in cui scegli la voce ma non la tanto per leggere, mentre avete l'elenco no, si presta un pochino di più a, essere, a, a convogliare l'informazione, però qui veramente siamo sul fine, quindi va a mezzo due ci sarebbe una terza possibilità che sarebbe quella di fare direttamente dei link cioè il nome della classe direttamente è un bottone o un link che ti passa al, alla, alla pagina successiva per un secondo ragioniamo sulla possibilità facciamo la cosa classica, il radio button allora dove lo troviamo qua? lo troviamo in bottoni radio button ce ne sono due il radio button singolo e li metto uno a uno oppure c'è già direttamente il controllo radio button group che ti dà già un insieme di bottoni pronti eh, e qui ti dice cosa, come puoi visualizzarli con una sintassi molto semplice, nel senso che se vuoi far vedere il bottone selezionato fai, lo scrivi con aperta tonda o chiuso tonda. Se vuoi far vedere il bottone vuoto, lo scrivi con aperta tonda, spazio e chiusa tonda. Bottone non selezionabile, non, non, non definito, col trattino. Oppure le voci scritte in grigetto, cioè attualmente non selezionabili, si può fare mettendo un meno davanti. Ma a noi tutte queste cose non interessano. Nel senso che per noi l'utente avrà qualcosa del tipo seconda A, eh, terza C, quarta C e eh, non so, quinta A. Ho Così nudo non vuol dire nulla, ovviamente gli dobbiamo dare un titolo, che a questo punto potrebbe essere inserimento vuoto. E dobbiamo contestualizzare questo elenco, ad esempio con un'etichetta, label, messo magari qua, scegliere classe. Tendenzialmente le, quando ho un radio button metto sempre un'etichetta che può essere o sopra o a fianco a sinistra, che aiuta l'utente a capire. Quindi ho visualizzato all'utente un insieme di alternative e l'utente potrà andare avanti. Quindi prendo un bottone, ad esempio posso pensare visto che sto richiedendo una serie di dati, in passaggi successivi, di avere un'interfaccia a wizard davanti e indietro, e poi a sinistra magari l'annulla se, se voglio fornirlo, quindi metto anche un bottone indietro, lo preparo già, anche se a questo punto lo devo mostrare come disabilitato, ecco, quando selezionate un elemento vi compare sempre questa cosa qua, che contiene tutte le proprietà possibili di questo elemento, quindi in questo caso stato disabled, e quindi lo fa vedere grigio. Allora l'utente ha bisogno di due azioni, scelgo la classe, clicco su avanti, due operazioni, ok? Per poter andare avanti. Mettiamo un esempio che scelto la terza C, quindi ci mettiamo la O. Questo non è completo, eh? nel senso che l'interfaccia nel suo complesso avrà sopra il titolo del sito, il login, il logout, il menu, eccetera. Stiamo pensando solamente al contenuto che e proprio, no? Vi convince? Allora, il passo successivo a questo punto è la coppia di passaggi 4-5. Ragioniamo sempre nello stesso modo. A questo punto l'utente ha cliccato su avanti, il fatto che l'utente abbia cliccato su avanti completa il passo 3. A questo punto la palla passa al sistema il quale deve fare il passo 4. Il sistema presenta al docente l'elenco delle materie che gli insegna in tale classe. E il docente seleziona una delle materie. Allora questo, anche per ragione di coerenza, lo farei esattamente nello stesso modo le materie che un docente può insegnare sono tra 4 che insegna in quella classe lì quindi di un elenco breve userà esattamente gli stessi radio button di prima per le materie no? e quindi di fatto avrò, avrò un nuovo mockup che è quasi identico al precedente allora salviamo questo con, come scelta classe, passo, eh, dunque abbiamo chiato passo 0, quindi questo qua è il passo 2. 2, 3, scelta classe. Ah non vuoi puntini, scusami. Scusa, salve. E quindi farò il passo 4, 5. Esiste per fortuna una voce clone che prendendo un mockup ne crea uno identico, che sarà il passo 4-5, scelta Materia. sono in scelta materia qua eh, scegli la materia nella classe terza c mm? dobbiamo ricordare all'utente che cosa ha scelto nel passo precedente c'è anche una conferma nel senso che eh, se per caso avesse cliccato sulla classe sbagliata, qua se ne accorge prima di andare avanti. E poi le materie che puoi insegnare in quella classe possono essere, ad esempio, italiano, storia, geografia e la bellissima educazione civica, di buona memoria. questa volta il tasto indietro non è più disabilitato perché l'utente può andare avanti e indietro. Allora, vediamo se questo mockup soddisfa il, il, il passo a cavallo tra il 4 e il 5. Il sistema presenta al docente l'elenco delle materie che gli insegna, sì, è qua, nella classe selezionata, sì, è qua, e poi permette all'utente di fare il passo 5, cioè il docente seleziona una materia, radio button, bottone avanti, poi il passo dopo è il passo 6-7, il sistema presenta al docente l'elenco degli studenti della classe e il docente seleziona uno studente. Allora qui cambia un pochino perché i dati sono un pochino più lunghi, perché l'elenco degli studenti possibili di quella classe, diciamo, può arrivare fino a 30 persone dalle 20 alle 30, no? dalle da 16 alle 31 se non sbaglio dica adesso la legge e in più sono dati che sono in qualche modo strutturati c'è un cognome, un nome un numero no, pensate al registro cartaceo che avevano i professori c'eravate ancora anche voi la linguetta sinistra che si apriva, no? Eh, che passano gli anni ma certe cose non cambiano nella linguetta c'era il numero progressivo, utilissimo quando volevo tirare la sorte prendendo le pagine del libro, queste cose qua, e poi cognome e nome su due colonne separate. Forse anche la data di nascita, non sono sicuro. Non c'era il concetto di matricola alle scuole superiori. Allora, dobbiamo presentare i dati in questo modo. Quindi di fatto è una lista. Composta in realtà di più colonne, quindi una tabella, e dobbiamo permettere al docente di selezionare una voce di quella tabella. Quindi una lista a più colonne, non so se Balsamic ce l'ha, ha sicuramente le tabelle allora duplichiamo questo ma sappiamo che giusto per tenerci davanti e indietro a nulla questo non c'ha il duplica qua sotto vero Jean? no, rename e delete io il clone non riesco a farlo da qua ah sì vedi che c'è, c'è tutto qui posso passare da un mockup all'altro semplicemente scegliendoli da destra eh? quindi se voglio immaginarmi poi è anche possibile se non sbaglio creare dei link da un mockup all'altro cioè ad esempio questo bottone avanti lo posso legare al passo, questo è dal passo 2-3 al passo 4-5 per cui poi posso avere una modalità interattiva se non sbaglio sarà il full screen in cui posso andare avanti e cliccando passa a quello successivo quindi riesco già quando dicevamo mockup interattivi no? riesco già a permettere all'utente di fare delle cose, ma poi ci giocate con calma qui è tutto da cambiare ovviamente questa parte qua è da eliminare siamo nel passo allora salviamolo passo eh, 5, 6, 7 scelta studente allora mettiamo una tabella, potrebbe essere una tabella di questo genere, che mi fa vedere gli studenti di quella classe, e magari poi a fianco della tabella possiamo mettere, no, in una colonna possiamo mettere, come ci suggerisce qua, un radio button, per dire seleziona quello studente è lì. Adesso ovviamente questi dati sono fasulli, ma andiamo a vedere, qui che sintassi strana, ma non poi così tanto, per definire questa tabella. Qui vedete name, tra parentesi job title, questa è la prima riga dai titoli, no? Poi questo accento circonflesso oppure accento circonflesso V servono per generare, se volete, le freccioline che indicano eh, ordinato in modo crescente ordinato in modo decrescente, eccetera. Eh, le varie colonne sono separate da una virgola questo barra R serve per andare a capo dentro la stessa casella e basta se volete avere le checkbox o delle radio button semplicemente usiamo la stessa sintassi che avevamo prima eh, basta essenzialmente non c'è molto di più Quindi noi possiamo dire numero, cognome, nome, seleziona, e viene fuori una colonna così, dopodiché il numero sarà 1, Ababa, che è sicuramente il primo se c'è... Mario. Due. Bababa. In questa, in questa classe è molto complicato fare l'appello. Sempre Mario, giusto? Cavada. No. no, perché ripeto la C suonava male. Eh, Paolo. Quattro. Saltiamo. Azzullo. Giulio, che assona anche bene Giulio Zullo. Ok. Ah no, poi dobbiamo mettere, chi interroghiamo oggi? Zullo, eh. Poi vabbè, se andate a vedere bene la c'è modo di dire questa cosa qua metti la centrata, allineata a sinistra, a destra, con quella parente di graffe che c'erano in fondo, se imposta le larghezze delle colonne, altrimenti fa tutto da solo come vuole. Allora, tutto questo, scegli voto, eh, studente, scegli lo studente. valutato di educazione civica in terza Questa è una frase, non è molto usabile di solito, molto spesso in questo tipo di interfacce quello che si vede sono le cosiddette breadcrumb, cioè briciole di pane, non so se avete presente cosa si intende, col fatto che tu vai avanti dei passi, breadcrumb, cosa così, no? in cui avrei scritto voto, terza C, educazione civica, che ti permette da un lato di eh, capire dove sei arrivato in modo molto più intuitivo che non una frase di testo che deve essere letta e compresa e eventualmente vedete che questi sono dei link e quindi permette anche di tornare indietro a modificare una scelta precedente che è equivalente ovviamente a cliccare sul tasto indietro, quindi questo è un altro modo Sarebbe un altro modo di. No? Quindi io scriverei del tipo voto, eh, terza C, educazione civica, virgola studente. Civica. In alternativa. Questo meglio, però va bene dal punto di vista del contenuto di informazione allo stesso e quindi il passo ultimo qual è? ultimo non proprio ma quasi è il passo 8-9 il sistema presenta un form in cui inserire la valutazione allora qui da solo non dice nulla questa frase se non vado a vedere nel mio modello concettuale da che cosa è composta la votazione. La votazione è composta, se ricordo bene quello che avevamo discusso quando abbiamo fatto questo esercizio, da tre ingredienti. La data, ovviamente, il voto e il tipo. L'avevamo chiamato tipo, mi pare, o natura, cioè orale, barra scritto, barra prova pratica. Allora il voto, per la data è facile, eh, il voto è dallo 0 al 10, qua dovremmo decidere, anzi avremmo dovuto decidere prima, a parlare del modello concettuale, se l'utente, se il professore può scrivere 6 al 7, 8 meno meno, quasi 9 o cose di questo genere, oppure deve dare dei voti secchi, decimali. Se parlo, se parlo di un registro elettronico che poi alla fine deve essere in grado di calcolarmi le medie, 6 a 7 non ha senso, o 6,5 o 6,5, quindi deve darmi un valore. Con quale granularità permettiamo all'utente di dare i voti? Allora, se l'utente potesse dare solo i voti secchi, interi, dallo 0 al 10, andrebbe benissimo una tendina tra cui scegliere tra 0 e 10, come o una lista o una lista già scomparsa come facciamo per la dimensione dei fonti in carattere se pensiamo già di dare i mezzi punti la questiondina comincia già ad avere 20 righe eh, però il vantaggio di una lista è che l'utente no, da un lato non deve necessariamente scrivere 6,5 e dall'altro lo vincolo a dare solamente i voti e i mezzi voti e non che si inventi 7,312 no, perché di elementi strani in giro ce ne sono e... è una scelta questa se vogliamo permettere che l'utente inserisca 7,312 come voto gli diamo un campo di testo libero e basta se invece vogliamo vincolare il professore a dare dei voti interi o mezzi va bene una lista. Intermezzo a volte è troppo, troppo siamo secco come valutazione, anche per cui il range da 0 a 10 non viene mai usato tutto, quindi il range effettivo è più basso. Eh, quello che potremmo fare è fare un compromesso, o meglio, il meglio di entrambe le soluzioni come si faceva qua dimensione di un font oppure il bound rate eh, ho un valore che ha già dei valori predefiniti quindi lo posso scegliere dalla lista ma se voglio posso inserire il mio poi magari avrò un meccanismo che taglia dal quarto decimale in avanti o dal quinto in avanti se proprio quindi arriviamo quindi questa volta la parte più complessa che è l'inserimento vero e proprio del vot del, dei voti allora possiamo duplicare questa A questo punto siamo a voto o oh, valutazione abbiamo chiamato, chiedo scusa. Quindi studente, no? non scrivo più studente ma scrivo come si chiamava? Zollo? Zullo Giulio. e qui dovrò avere i tre campi che sono data, abbiamo detto voto e tipo, allora data, ho un oggetto di questo genere, che già mi fa capire che posso scrivere la data in questo campo oppure prendere un calendarietto che si apre, poi abbiamo detto il voto, Può essere una combo, combo box, vuoto in cui scriviamo 10, 9,5, 9, e ordiniamo così i diaper, anziché partire da zero è brutto, eccetera, è stato chiuso. Okay. e poi ho eh, abbiamo detto il tipo, che è di nuovo un'altra combo, tipo può essere, può essere orale, scritto e pratico, questo tipo potrebbe anche essere sostituito da tre radio button, tanto abbiamo solamente tre scelte chiuse. Eh? Ehm, a fianco gli metto delle etichette, è sempre bene averle. Data. non 9, 10, 0, 10 68 è finito e poi l'altra label può essere tipo ecco, devo solo controllare cosa scrivere in questo bottone vi chiedo ancora due secondi perché dice il sistema inserisce la posizione nel registro e conferma al docente il corretto inserimento, il passo 10. Il passo 10 è semplicemente una videata in cui c'è il riepilogo delle informazioni. Però vuol dire che nel passo 9 il docente inserisce già il voto. Mi ero chiesto mentalmente, ma questo voto qua nel momento in cui premo e vado avanti è definitivo oppure mi viene presentata un riepilogo e poi devo confermare il riepilogo questo dice no questo non è un riepilogo da confermare è solamente un epilogo di un'inserzione un che è già stata fatta quindi se vogliamo seguire il pattern del, del wizard, questo qua non si chiama più avanti ma si chiama finish o termina concludi no, in inglese finisci, finish mi sembra che in italiano traduono come termina così mi è chiaro che se, se, se clicco questo oppure registra potrebbe anche essere registra il voto mi è chiaro che se clicco questo il voto viene salvato poi manca ancora un moc-up finale col, di fatto tutte le informazioni che abbiamo raccolto finora riepilogate. ok quindi abbiamo fatto questo parallelo facendo attenzione ai dati la natura dei dati e i controlli da scegliere nei vari casi. alla settimana prossima